Grazie. Allora, questo qui non è un ovino fritto, ma è un controller di quelli che avete sui vostri cellulari, perché vi devo confessare che ora vado in modalità Piacione On e per, far, per conquistare il mio pubblico eh, vi devo dire che avevo sottovalutato il Camp, e Alessandra e il team di Digital Update hanno fatto un lavoro fantastico, secondo me. Eh, non è, eh, cioè il Camp fun ha funzionato per me non solo per... Eh, diciamo le, i talk che ho sentito che mi hanno insegnato tantissimo ma anche per la possibilità di fare rete e per il fatto semplicemente che, che, che qui non campeggiano attorno a una pizza, attorno a un tavolo si chiacchiera, si conosce eh, si incontra gente interessante e, e la, il secondo aspetto per cui mi ha colpito è che Firenze è donna e, e, cioè è un po' Non è la, la solita narrazione del, della, de, del freelance con partita IVA, eh, Sono quelle che ho visto qui sono donne toste, sono donne che mi piacciono un sacco, donne con le quali vorrei collaborare per il futuro se fosse possibile. Detto ciò eh, vorrei applicare il rigoroso metodo scientifico e farvi un paio di domande. Quindi quanti di voi hanno dubitato delle proprie capacità, eh, quanti hanno, eh, si sono fermati, sono andati in, in, in, in, come dire, in paranoia per degli errori insignificanti, quanti eh, ci siamo, siamo fantastici, eh, quanti avete, provato, avete rinviato ciò che andava fatto per un errore, siamo in ottima compagnia, siamo in compagnia del 70% delle persone che, credono nella, che, che vengono afflitti dalla sindrome dell'impostore. E, che rimandano le loro azioni perché hanno paura del, del confronto, delle cose da fare e, questo, questo timore eh, investe, investe molte persone e perché ne parlo? Perché è un, ho visto che un tema ricorrente nel, nel, nell'ambito dei, dei, dei talk, l'abbiamo lo, lo toccato in maniera tangenziale più volte in, in, questi, in, questa, in queste due giornate. E, e poi ha effetto sulle nostre azioni. Pensate, ho sentito in giro che ci sono designer che a 41 anni non si occupano di service design perché sono convinti di non essere capaci. Sto, sto ricordo, ho sentito in giro attorno a un tavolo al ristorante. Eh, vi, vi, vi dico un po' di cose, uh, Valerie Young uh, è la persona che negli anni 80 ha um, riconosciuto nel, nel, le caratteristiche della sindrome dell'impostore e, e um, un po' le, le ha formalizzate, le ha messe su carta, in realtà poi nel 2011 è andata oltre e ha riconosciuto ben cinque diverse tipologie di sindrome dell'impostore. Uh, vi faccio una veloce carrellata così fate il giochino di identificarvi nell'uno o nell'altro. Eh, il primo, la prima tipologia di sindrome dell'impostore è il perfezionista eh, il perfezionista dice una frase del tipo avrei dovuto fare meglio gli errori sono inaccettabili eh, il lavoro per lui e per, per lei deve essere perfetto al 100% ha difficoltà a delegare e gli errori sono naturalmente la dimostrazione che non è eh, tagliato per quello che fa la seconda tipologia è il genio naturale eh, dice mh, qualcosa del tipo se fossi davvero intelligente tutto sarebbe facile per me sono persone che credono di dover essere un genio eh, fissano una barra alta molto alta così in alta che è, è raggiungibile eh, non ci si può arrivare quindi chiaramente falliscono e, e, e quando, eh, quando falliscono poi peraltro sono anche convinte di dover arrivare al risultato al primo tentativo eh, il terzo, la terza tipologia è il solista, e dice qualcosa come i traguardi che contano davvero sono solo quelli che ottengo da solo. È una persona che non ha bisogno di aiuto, fa tutto da solo, tutto da sé, non lavora in team. Il, la quarta tipologia è l'esperto e dice una frase come se fossi davvero intelligente sai da, tu, per tutto quello che c'è da sapere gli esperti misurano la loro competenza in base a cosa fanno e a quanto fanno eh, non sanno mai abbastanza temono di essere scoperti in quanto impostori e, per esempio prima di inviare un CV ci mettono una, una marea di tempo eh, devono coincidere esattamente con tutte le caratteristiche no, del job post devono essere perfetti al 100% eh, solo, chiaramente non, non sono perfetti mai e quindi il CV magari non lo inviano mai L'ultimo è il supereroe, è un po' assetato di lavoro, se fossi davvero competente, lui dice, potrei fare tutto. Lavorano sempre di più per essere all'altezza, probabilmente il lavoro invade anche la sfera personale e sono dipendenti per la propria convalida, anzi dipendono dalla convalida che viene dal lavoro, quindi tanto più lavorano tanto meglio è per loro. Vi racconto un po' di me, perché sono arrivato a, a studiare questa roba, a, a leggere un, due articoli su internet, alla fine, nulla di trascendentale. Io per 20 anni sono rimasto così... Fermo, sono rimasto fermo a farmi domande, a, ero indeciso su, eh, su quello che dovevo fare, nel frattempo ho fatto anche due bambine, ma eh, ero comunque assalito da mille paure che, eh, su che cosa potessero pensare gli altri di me, su, su, se, se ero in grado di, di dimostrare di essere bravo, se potevo pagare il mutuo, poi per pagare il mutuo ho sposato un dottore, ma insomma comunque eh, quel problema lì almeno l'ho risolto, è una, sì, è una strategia. E, quindi nel 2019 ho cominciato a, a capire, a, a tentare di uscire da, da, da questo ambiente lavorativo che è definire tossico e fargli un complimento e, e ho cominciato il mio personale percorso di, di, di liberazione Da bravo impostore eh, mi sono buttato a fare corsi di, di formazione, probabilmente sono della categoria esperto. E facevo corsi di formazione ma nessuno in realtà risolveva la, la, la questione di base che era una questione di consapevolezza, eh, io avevo già le, le possibilità di fare quello che, che dovevo fare semplicemente lo dovevo mettere in atto, dovevo muovermi eh, quindi più per via traverse che per vera coscienza sono arrivato a un coach che mi ha aiutato tantissimo lui si chiama Giovanni Bruni e abbiamo cominciato a fare delle chiacchierate su... su che cosa io volevo, per davvero grazie a lui ho, ho superato degli scogli piccoli e grandi ho superato so, una roba come il portafoglio che era una sciocchezza incredibile ma a cui eh, uno scoglio diventava la catena degli appennini era diventato insuperabile per me e da qui ho cominciato tutta un'altra musica ho continuato a investire sull'indagine eh, su, sull personale ho fatto anche un corso con quella signora lì, nostra signora delle risorse umane come io L'ho nominata e, e per esempio con lei ho scoperto l'importanza di, eh, di, di, di, eh, di non nascondere la, la, la, mia, la persona reale da, da, da, nel contesto lavorativo. Io sono sempre io, eh, non avevo bisogno di nasconderlo eh, semplicemente era sbagliato il contesto lavorativo. Mo, motivo per cui, eh, anzi quando lo allinei in realtà poi mh, si sprigionano delle energie nuove perché sei te stesso sempre... Eh, quindi andava bene così e, e questa è la ragione per cui eh, se io sono sempre io, sconfiggere l'impostore è un concetto che non, non mi piace in realtà, io preferisco farlo rientrare nella bottiglia come fosse il genio, eh, mettergli dei paletti eh, e, e parlarne perché più ne parliamo più usciamo dalla nostra eh, insomma, lo, lo sfidiamo lo, lo usciamo dalla, dalla comfort zone più, più miglioriamo più, siamo pronti a raccogliere nuove sfide in sintesi quello che ho fatto in termini di strategia per superare la mia impasse che durava da veramente da tanto è stato questo fare coaching ehm, dividere le, i grossi problemi in piccoli passi e poi, poi farli perché una roba di cui restavo vittima era per l'appunto quella di continuare ad analizzare no? pensare, a progettare poi però a un certo punto è necessario fare dei passi, eh, io vi invito a farli perché insomma solo così potete raggiungere i vostri obiettivi